Vi parlerò ora di come applicare l'effetto eco in una traccia audio in Audacity. L'eco è la ripetizione di un suono con ritardo regolare che si verifica con volume diminuito è un ritardo che riproduce con molta cura il uh, suono. È possibile modificare il tempo di, del ritardo e il fattore di decadimento, come vedremo, ma prima la prima cosa che devo fare è uh, fare una piccola registrazione per poter applicare l'effetto. Quindi vado in registra Audio per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina eh, potestate, la somma sapienza e il primo amore dinanzi a me non fuor cose create se non eterne e io eterno duro lasciate ogni speranza voi che entrate ecco ho eh, fatto la mia registrazione ora per applicare l'effetto le, vado a eh, eh, duplicare il file quindi seleziono il file, questo file audio che, può, che posso anche risentire. Risentiamo. Per me si va nella città dolente. Per... Ecco. Ehm, vado quindi seleziono, vado in modifica e faccio duplica, quindi ho la, la traccia duplicata. La prima la muto, muto, okay. la seconda solo, così è, è, è selezionata la seconda traccia. Lavorerò sulla eh, seconda traccia duplicata. Vado in effetti e cerco, ecco. Ecco, vedete che mi propone un ritardo temporale in secondi di 1 e un fattore di decadimento di 0,5 mm, posso lasciare questi parametri andare in anteprima e per me si per va, me si nella, va. Città dolente, nella città dolente per me si va, va. Se non mi andasse bene questo eco, posso andare eh, a um, cambiare il ritardo, ad esempio, temporale in secondi, portandolo a 3. Vediamo l'anteprima, se mi ehm, piace di più. Per me si va nella città dolente. Per me per si me si, si va. Ecco, mi piace di più e quindi do, eh, posso dare l'ok ok e eh, ho il mio uh, file ora, numero 2, duplicato, a cui ho applicato l'eco.